Ok, sì, sì. vado. Sì, sì. Ok, buongiorno. buongiorno, ma dove andiamo? Dove andiamo oggi, In yeah ah, ciao. Ciccola. ci dobbiamo yeah. preparare che tra un po' arriva Papi e andiamo, sei contenta? L Amore mio Perché mio papà è andato a prendermi la tuta Perché quando ero piccolina avevamo preso delle tute che erano per me Adesso che sono cresciuta non siamo più andati in montagna quindi vanno bene ad Anastasia Esatto E per me non ce n'è neanche una, eh. mi mancano i guanti, eh, la tuta e le scarpe Eh già è proprio vero Invece per Ani c'è tutto vero amore? Sì sono le guanti. Papà è andato a prenderti anche a te i guanti D'accordo? Mm -hmm. Ci svegliamo? Mm. Allora ci vediamo dopo quando saliamo in macchina Ciao Ciao, Ciao ragazzi Adesso stiamo preparando la valigia Guardate Queste eh, sono queste... Ah, Qui abbiamo le canottiere E i pigiami invece qui i miei vestiti e di, e di Anastasia. E il, no è il vostro cambio. Dai, su, sì, veloci. Che dobbiamo partire. In, eh, negli angoli, negli angoli. No, qui. No, dai, Ani. I cappelli. Non le <ride> mie i non le mie mutandine. Ma no, ma le cose, mettile qui. Dai, dai, su, che per mezza giornata di vacanza dobbiamo sì, fare la valigia. Sì, sì, sì. Adesso bisogna mettere le cose per la neve. Quindi. I vestiti per la neve, ah, dai! Buona, buona, buona, buona. Ok, dove sono i pantaloni? Ani però dove va piegato, eh? mica si può mettere così, bisogna piegarlo. Sì, questo sì, di chi è? Sì, così! Viva! Dai, allora, questo è il mio giubbotto per andare sulla neve e gli abbiamo i in pantaloni Intanto Ok. Pieghiamo il giubbotto. Allora, allora, sei già stanca? Sì. Non hai ancora fatto niente. Mi sì, mi mi mi bravo, Anastasia. Abbiamo messo anche i miei pantaloni. Adesso io tutto, i guanti. Sì. dai, prendi Sì, io ho preso i capelli. Guanti. Guanti. Guardate, che belli. Quali sono tutti sono miei. Che belli. Guardate, guardi. questo è il capellino di Anastasia. bellissimo, E qua abbiamo il mio. Qua Quando mio misciamo. papà è andato al bello, Me l'ha preso e. Qui ci mettiamo e Me l'ha portato, sì. Guarda, qui ci mettiamo i guanti. Va bene. Allora, adesso metto e le capelli. mie cosine e quelle del papà, ok? Ok. E ci vediamo dopo in macchina, va bene? Sì. Va bene, a dopo, ciao ciao! ci in macchina bimbe, ma guardate un po' che panorama! Sì, Scherzo, panorama. siamo appena partiti. Siete contente che tra poco siamo in montagna? Eh, sì, eh? io ho visto una montagna. Eh, però sì. quella è ancora molto lontana Anastasia, siamo appena partite. Secondo me nevica, perché lì in fondo ho visto una montagna con un casa bianca sopra, quindi eh, sicuramente sulla Salvarmi, vetta della montagna neve la neve c'è, sì, eh, sì. ma quando non vai ad altitudini troppo alte potresti non trovarla. Poi un altro giorno, se cioè, andiamo nell'acqua vacanza, possiamo rifare oh, i video in macchina e nella nave. Nell ecco, vacanza. io vorrei tanto andare in Sardegna. Se convinciamo il papà a portarci in Sardegna, eh, andremo sulla nave. Io farei molto volentieri un 10 giorni in Sardegna, okay. non so magari un adardo in Sardegna. Guardate, no? io dormo sopra i cuscini, anch'io. Ok, ci si vede no, dopo? è il mio cuscino? È il mio. Quello è il mio, ecco eh, il cuore. Era nella mia borsa nuova, che era il regalo di papà a Natale. Io non l'avevo ancora usata ah, Perché ah, dopo Natale non siamo più usciti di casa uh -huh. Va bene bimbe Ci si vede tra poco eh? Dopo il riposino vi chiamo va bene? Ciao. Fai la brava Anastasia Non cominciare Ciao. a fare la dispettosa? Siamo arrivati amore eh? Siamo arrivati finalmente Adesso io e Vanessa Ci stiamo facendo quattro piani a piedi Perché non avevamo voglia di prendere l'ascensore Vero? Sì, questo è il terzo piano Uh, wow. mamma, quando vogliamo guarda. possiamo andare lì giù a giocare c'è un po' di neve domani troveremo il fan park eh, vale? sì. di Dolon andiamo su da papà sì. eccoci dentro la nostra stanzetta wow ah ma c'è la camera su? Sì. che bello no ma io direi di guardare subito la visuale guardate che camera cioè, diamo la luce! guardate cosa ho trovato ho trovato questi. Eh ma perché qua vedi? Ma il caffè puoi fare il tè? Sì, sera. è il bollitore per poter fare se vuoi un tè caldo la sera. E queste sono sì, le bustine per, per il test. Stasera ci facciamo un bel te sì. caldo prima di andare a dormire. E penso che siamo quattro, vanno bene. E eh certo. Chi è che accende la luce? Yeah. Non lo so. Volevo la luce. Niente. Che meraviglia. Non c'è luce? Eh? Non metti la carta. Atto? Sì, con la carta. Guardate che bella stanzetta. Al di sopra ci sono dei lettini. Adesso Vanessa vai su sì, sì, sì. e ti affacci dalla finestra? Sì. Anzi, dal balcone. Sali Ani, piano piano, eh Ani? Aspetta eh? No, non avere paura, dai Hai oh, le dai, mani No, amore, hai le manine sì. Puoi usare le manine per salire Se non vuoi salire È bello È bello? Sì ah! e Allora vengo anch'io, dai Sì, ho paura Sono Ma... curiosa Ma... oh. oh. C'è il testone di Vanetta Che bello oh. wow. Ha detto non cadere giù da lì, eh, Ani Da lì, eh wow. Ok Che bello, che bello. Che velo! Be... Il muro! Il muro! Yeah. Possiamo giocare a nascondino! Sì, mamma sì! Eh già, possiamo, possiamo mettere i vestiti! Anzima. Sono insieme Mi piace? Ani, quando amico, ci svegliamo noi possiamo, possiamo fare lo scherzo da qui. A Ma mamma e papà gli facciamo buh! Ci ha lanciato l'acqua in faccia! Sì. Va bene, dai, spogliamoci, anzi, voi vi siete già spogliate che alle 5 e mezza. Andiamo a bere l'aperitivo, di benvenuto. E poi andiamo al ristorante a mangiare. Ah, sicuro? E come? Ciao. Ciao. Ciao. Ciao bimbe, un po' di neve. Non a me? Eh? Non a me, a papà è stato lui a lanciartela, non io. No, no. mamma mia che, che mira che hai cucciola cucciola attenta oh, cosa vuoi da me? io non ho messo i guanti neanche papà poverino si sta, si sta congelando le mani dai che andiamo a vedere se troviamo un ristorante non vogliamo eh, dai Ani hai guanti Perché non li hai messi? Mi eh, hai dimenticata? Andiamo cucciola Giochiamo dopo dai Mi, stanno mi si stanno congelando gli occhi E eh, qui l'arietta è bella fresca eh anche a casa nostra, ma qua diciamo che è un pochino di più Io sto facendo un aperitivo E poi dopo andiamo a cenare E invece tu mamma cosa stai mangiando? Insalata, crostini e cipolle Buone E tu Ani? Patatine e un crostino mm, Buono Buona mamma, voglio un piatto così ti piace? Mm -hmm. è una pasta tipica valdostana con la panna e il prosciutto ti piace? io non te l'ho mai fatta vuoi che te la faccio quando torniamo a casa? io ti seguo. e adesso arriva da bere amore hai ragione Vedo eh. il premio. patatine mm -hmm. con tutto quello che c'è di buono buone le patatine in valdosta sono più buone vero? Eh, immaginavo per mm -hmm. eh, amore grazie prego hai due bicchieri per la vibra? volete un goccino di vino che vi scaldate un po'? Questa, eh? eh? sì grazie mille Prego. ancora amore allora hai deciso di ti piace così tanto? dopo non ceni più però vediamo amore cosa? wow è arrivato il bere finalmente è sta te? è sta te? E per me è il papi, un brunello di Montalcino del 2014. Veramente? Certo, assolutamente sì. Eh, papi? Ah. Salute, amore. Dimmi, amore. Domani mattina andiamo a giocare con la Mary. Domani mattina andiamo a Dolona al Fan Park, ok? Vediamo avevi tanta fame vanessina Amore. anche tu Oddio. papi rifocilla Abbiamo finito l'aperitivo e adesso siamo alla ricerca di un ristorante! Ma questa maledetta si mangia fuori? Passata, uh. passata, detto, si mangia fuori. Eh, non lo so! Allora, verifichiamo! C'è verifichiamo. Uh. Il, il menù! C'è il menù? L'importante è che ci sia il posto oltre che al menù! Come stai? Perché ti sei un po' fossilizzata durante l'aperitivo! Andiamo a cercare il ristorante? Ho Hai fame? fame? Ho freddo. Ho freddo. Ho freddo. Ho Hai ho freddo? Hai freddo? Ho freddo. Ho freddo. Ho freddo. Ho freddo. Vi Facciamo vedere la nostra cameretta. Infatti. Allora, adesso il nostro papà sta prendendo i biscotti. Perché dopo, quando andiamo in camera, beviamo il tè caldo e i biscotti. Ma e siamo proprio dei golosoni! Sì. E poi lo scoprirete cosa faremo? Eh già! Anch'io voglio i baci di mamma. I baci di mamma? Ba ba di, <ride> di mamma, amore! Di mamma. Anche la mamma ti dà i baci, eh? Non ti preoccupare. Ne vuoi uno adesso? No! E no. il papi che acquista? Solo non lo vuole Anastasia? No! Mm. Buona mm. petites! Buon appetites! Pocaccina? Eh? Pocaccina? Sì E noi? Antipasto valdostano C'è qualcuno che ha già finito Ma poi chi sarà mai? <ride> Vane non mangi Perché amore? Guarda che bello Che buono Sì ma non mi piace il ragù bianco Non ti piace il ragù bianco? Però guarda che è molto buono ma Dove è Anastasia? Non c'è più oh, Andiamo tutti a giocare sulla neve senza Anastasia questo fastidio che ho sulle gambe Ah l'hai trovato? Sì Bene, molto bene Dai che beviamo il caffè io e papi E poi andiamo in stanza A mm. mangiare i dolcetti Dai, se non vedo Dai non vale Se mi dici la cabellina dell'otto è giusta? No? 8, 16, 24, 32 40, 48, 56, 34, 72, 72 e 80. Bravo, amore! Grande! No, è... eh, eh, eh. Ogni promessa è un debito. Questo di chi Cos è? Cos'è? No, Cos'è? ora no? Ma no. caramellina coppola no, no, no. cosa ne sai? No, no. sai? vediamo non hai saputo resistere chi te le date? Dalla da la signora? no secondo me sono quelle di zucchero che si sciolgono in bocca oh controlla? a morsecchini eh? io le conosco bene le caramelle Ah, sono durissime buone? non le voglio più io questa ce l'ho la scala. camilla alla camomilla la chiamo camilla la... assaggia no io assaggio assaggia Come? È? alla camilla la camilla camilla eh questa potrei addormentarmi assaggio io No, io sapete io quella lì. Prima io per te. Come sta papà pagando l'acqua? Si torna a casa e ci prepariamo per una super nottata merendosa, piena di dolcini. Eh? Sì. Andiamo Andiamo? Guarda Vane, guarda che abbero di Natale! Dove sei? Amore Che bello Ma qui ancora è Natale <ride> Ecco mi sto camminando qua sopra le E oh, sì, Adesso cosa bello. faccio? Salto da lì? Eh allora, no te, allora. Non farti male? Allora, che saltone <ride> Ole. Dai. Vado, eh. Quindi non hai i piedi congelati. Eh, eh, Brava. Adesso dobbiamo andare da papà a vedere. Dove è papà? Come sono lontani? Vediamo. Vado lì. Io, mio. Vado lì, eh. E io? E' sta lì. <ride> ok, Vane. Dopo cena altri quattro piani di scale. Ok. Eh. Dopo mi sveglio cosa adesso arriva il papà e Anastasia non hanno le, le chiavi per entrare non ci sono. <ride> ma, ma non stiamo cadendo credo che ci sono credo che ci sono i ma ah, va no. No. Oh, poi va bene non piccola. è che amore sai sai siamo solo, a se... siamo solo siamo al secondo piano oh, oh. Dio. Dai, vai vai vai niente si è spenta la luce <laughs> I'm going to go to church. dove sei tu stai cercando il pigiama no, adesso ce la faccio vediamo aspetta a vedere Con papà. Sì? Anastasia un attimo! Voglio vedere Vanessa! Quanta resistenza! Cosa c'è? Vieni! Dove? Il pigiama! Arrivo! Ma la luce? È buona? Dai, andate a mettere il pigiamino che dopo vi vengo a dare la buona no. Anche il tè, hai ragione, ne dimenticata, su schicchiamo. Io un po Ma che bello, ma questo è il bagno del nostro hotel, eh? Sì, Dalla nostra stanza. Mi fate vedere un po' quello che c'è perché io ancora Allora, qui c'è la tosa. Abbiamo un okay. gabinetto, la un gabinetto. Abbiamo un gabinetto. grazie a Dio. Un, un po' un con come si chiama no? bide, vanessa, bide. un video un video vanessa si potete caricare posso cellulare wow c'è più di un altro pesce anche questo è esso si è a schiuma si sì. poi abbiamo un sacco di gadget vero Vane lo stai mangiando innanzitutto biscotti. i biscotti un di van papà papà tu apri dell'acqua per fare. Per sì, bere! Per bere! Come be mattina domani mattina! andiamo a giocare! Sì, intanto dopo quando papà dormire mi facciamo locchetto. Mi sì. lo picciamo dalle cale o sì. da su del letto. E, e vediamo cosa fa mentre noi facciamo finta di dormire, ok? Mm. Ok. Ah, allora, andiamo al tuo Sì. no? Mm -hmm. Beh, abbiamo, me lo fai vedere cosa c'è dentro, vale? Eh lo so. Ma... Abbiamo il bottolino che è fatto pesante, che bello. Abbiamo. Ah, wow, c'è dentro uno spazzolino e un mini dente. dentifricio Bellissimo, da viaggio. Poi abbiamo questa scatola anche da la qui, Basta leggere. Ah, ah, eh, Dopo Abbiamo. Cos'è? Non c'è niente? Cos'è? Ah, una cuffia d'occia! Eh, una cuffietta per fare la doccia! E Fantastico! E basta! Io Poi ho credo sì. che ci sia qualcos'altro, sì. no? Un sì, qualcosa una crema per il barca. corpo. Abbiamo okay. una lametta. Ecco, questa serve per fare la barba! Ah, la fiuma. alla lametta! Fantastico! Mi cosa c'è? Guardate qui! la nostra merenda per domani mattina ah mizeka abbiamo pure la, la colazione questa è la merenda per stanotte anastasia ah. Ah. Ma e anche, ma anche la colazione ma certo Aspetta. bimbe si sì. bimbe buonanotte Grazie. ci vediamo domani mattina mi sì. raccomando anche appena vi faccetta. svegli Esatto, appena vi svegli alzatevi che andiamo giù a far sì, colazione e poi vi andiamo vi... al parco giochi, ok? Sì, anch'io sì. mi me degli romani, artina. ciao. Dur mi... Dormite bene, ciao, muori, ciao. Ciao, Do ciao. a no, domani. Ciao, domani, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, Io ciao, non... ciao, io dormo di là perché lì c'è la lucina. Va bene, dove di là, Ani? Qui. Sì. Ma no, dormi di là dove c'è il muro, Ani. Sì. Sì. Dai, per la dormire, mm. ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte mamma mi raccomando domani mattina quando ti svegli subito svegliami a me ok? Certo. perché sono felicissima così di mi vesti bene, ok? ok ciao buonanotte ciao ciao ciao io, non... così oggi quando mi sveglio vengo più a vedere se ci sei poi vado <ride> va. va a vedere male va bene ci con sarò sicuramente e così, ciao cucciole ciao. mi raccomando domani mattina appena vi sveglio alzatevi sì. ok ciao ciao ciao, ciao. notte Buonanotte, ciao ciao ciao ciao amore è ben sveglia andiamo a dare un attimo una visuale dalla finestra okay. guardate che meraviglia wow adesso noi dove andiamo? adesso andiamo giù a fare colazione ci saranno secondo me tante cose mm. e poi andiamo al parchetto a giocare va bene al parco divertimenti andiamo ci vediamo sì. alla colazione mm poi anni sono già arrivati mi sono, sono coperta abbastanza ho freddo. Sì, freddo comunque stanotte si sì, dormiva e faceva caldissimo no a me freddo un pochino tu su avevi freddo non avevo freddo normale no io avevo caldissimo invece grazie. buongiorno un appetito amore grazie Già mangi? Mangio il cereali uh -huh. il latte e il cappuccino e delle due meltonine Buon appetito allora. Anch Grazie. Anche io ho il Il latte bianco. Mm. E poi Nutella. Sì, dopo ci vediamo a giocare ai pacchetti e con la ciao Bene, Siete pronte per il fan park? Sì, guardate. Ah, ti sei portata dietro sì. la dentiera? Siamo dimenticati. Di no, non ti sei dimenticata lì? quella che ti ha lasciato la dentista Vanessa. Allora l'abbiamo portata i Ah, in camera. Ma li hai lavati i dentini? Sì. Tra pochi minuti saremo al parco divertimenti. Va bene, ci vediamo tra pochi. Sì, al parco divertimenti. La la la la la la la la la la la la la Ehi là Guate già lì con papi. Mm. Dove andiamo? Dove, dove, dove, dove? Eh? Dove andiamo? Sul trampolino. Il trampolino sulla neve, yes! Ce l'ha anche detto! Mm. È divertente? Dove, dove, dove. Ani guarda cosa ho trovato Ani! Cos'è? Guarda qua! Ah bello! Vai Ani ti devi sedere lì! Non farla volare! Hai paura! ciambella Stop. anessa non riesce più o ce l'ha fatta a saltare fuori dalla, ciam... dalla ciambella ma adesso si prende una bastonata in testa oh, le mani che c'è Ani. Ani del bruco mela sì, sì. no io non ci vado eh direi eh è per piccini Ani andiamo a fare questo vieni Nessa, mamma mia, è cortissimo Non riesce a salire sì, Sono giochi per Sto bimbi piccoli Sì, fa caldo Posso La sciarpa No, la giarpa no Dove vado? Eh, sul Bob Scendere con il bob e col papà eh? e dopo tocca a te, eh? Sei contenta? Dai, così e eh, secondo me adesso scendono. Ani perché non li vedo, non sono ancora scesi. Stanno arrivando, secondo me stanno scendendo adesso. Sono quelli là in fondo, eh? Eccoli, eccoli, stanno arrivando! Eccoli! Le vedi? Sono questi qua che stanno arrivando di fronte a noi! Eccoli! Eccoli! Tu mi c'entra! Uh. Va bene arrivati! Com'è andata? Ti sei divertita? Perché? No, Dai Ani Perché no? Ce li fa? Certo! Ti è no. piaciuto? No. Ti è piaciuto no. Vane? Dai Ani, fallo! Perché? Certo, vai! Vai, amore! Uno! alzare le mani! Vai così! anche questo è pericoloso aspetta il bimbo eh. spostati ginevra vieni, no. No. Ginebra, vieni. Voilà. arriva arriva arriva Anastasia amici prima esperienza sul bob di Anastasia questo bimbo continua a cadere speriamo che papà non lo centra spostati bimbo Amore. bravissima <ride> Ti sei divertita? Sì. È stato bello. È vero. Sì. Abbiamo ah. fatto tre. Eh, tre. Cose eh sì. sì, siete Ma arrivati in alto alto. Certo. Aspetta, tu ti accompagno così ti do la spinta, ok? Eh. Ecco. adesso scendete da sole con la ciambella, ok? Sì, siamo. Siete pronti? Hai visto? Successo, perché è caduta? Boh, Sarà in cianca Non c'è più giupe giupe Dai Mettiamo la ciambella Non so quante volte siamo già saliti Sì, Vai, Ani Ani Mamma, non devi andare da sola Non va, tranquilla Se non la spingo io non scenderete mai Ci siete? Ma Ci siete? Ci siete? Tieni la forte Vane eh? Ok? Vado ok, ce l'ha pranzo Mentre noi spezziamo i nostri panini La signorina mangia l'oletto kinder ma ah, ce la fai Poi? ce la fai! Adesso arriva il toast e lo mangi, eh! Mamma, Capito? Mamma, ma chi ore sì? sono? Dopo ci vediamo a casa. Dove ci vediamo a casa, sì, tra un po' torniamo. Eh? La nostra giornata l'abbiamo fatta, giusto? È arrivato la cena pranzo, Vane? Mm -hmm. La buona tirolese? No, mm qua. -hmm. E tu? Mangi più stead di tua sorella o non mangi il toast? la ah, signorina mm. oh. Oh. È è un po', sì. non capisco se è molto no. croccante o molto vecchiotto buon appetito no. e si ritorna a casa Anastasia è crollata e anche Dane tra poco dai che tra poco siamo a casa amori Siamo appena tornati a casa dalla nostra mini vacanza e stai già facendo i compiti Sì Eh sì perché è rimasto un po' indietro Brava tesoro Allora senti, il video finisce qui? Eh? Sì la, Il nostro vlog in montagna è finito Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video Ciao